Grazie Presidente, ringrazio anche l'amico e collega Pietro Calabrese per questa opportunità. E devo dire che sono molto emozionato, soddisfatto eh, del fatto di essere oggi qui in Aula. Eh, ci troviamo ad affrontare finalmente la discussione finale sul PUMS, che è un'opera un piano fondamentale per il futuro di questa città che va oltre le amministrazioni, va oltre le maggioranze, va oltre la politica, un lavoro che lasceremo eh, anche per le future generazioni, eh, per, i nostri, eh, per i nostri figli. Eh sfrutterei questo intervento anche per fare un pochino di chiarezza su cosa è il PUMS, a cosa serve, il lavoro che c'è dietro e soprattutto il lavoro che ci sarà davanti, perché eh, come dicevo il PUMS in realtà è un punto di partenza, non è un punto uh, di arrivo, è eh, il punto di arrivo di un piano di un lavoro di pianificazione, di progettazione molto ampio, ma è anche il punto di partenza perché è la base che servirà uh, per questa amministrazione, ripeto, anche negli anni futuri, al di là di quali saranno le maggioranze, per presentare delle istanze di finanziamento eh, concrete agli enti superiori, regione, eh, ministero, per partecipare a dei bandi eh, per intercettare dei finanziamenti europei e quindi sicuramente ha un valore molto molto ampio. Quindi ecco, Presidente, il Pums l'acronimo ce lo suggerisce è il piano urbano della mobilità sostenibile che è un'evoluzione di quello che una volta era il PUM ed è appunto un lavoro fondamentale di progettazione di programmazione diciamo un po' come se fosse, guardo l'assessore Montuori, il piano regolatore, solo che in questo caso parliamo di un piano regolatore dei trasporti, delle infrastrutture che si vogliono realizzare non da qui all'eternità ed ecco il motivo spiegato per cui il PUNS non è un libro dei sogni ma è un libro concreto perché nel PUNS, diciamo, nello scenario di riferimento quali sono i cantieri di fatto già in corso, cioè quelli che stanno per partire, che partiranno, che sono finanziati, quindi diciamo eh, che stanno andando avanti per inerzia. Poi c'è molto importante, appunto, quello che dicevo, lo scenario di piano, cioè quello che io voglio realizzare in questa città in un orizzonte temporale ben definito e devo dire anche relativamente contenuto, che è da qui a dieci anni. Quindi, nel breve medio periodo, che cosa voglio andare a realizzare? E poi c'è lo scenario di eh, tendenziale, che è un pochino, eh, diciamo così lo suggerisce anche la parola, quello che comunque in ogni caso ho eh, pianificato e vorrei realizzare in un secondo momento. Quindi è importante inquadrare il PUMS, lo dico anche per chi ci ascolta, per chi eh, ci segue in streaming e quindi è importante capire a cosa, che cosa è il PUMS, quindi eh, lo ribadisco ancora una volta, è un lavoro di pianificazione e progettazione molto molto importante. E quindi dicevo anche a cosa serve. Non è perché capisco qualche cittadino che può dire che avete, eh, avete prodotto gli ennesimi pezzi di carta, le ennesime piantine, gli ennesimi disegnini, ma io qua non vedrò mai realizzato nulla. Invece, eh, come spiegavo, il Pums serve proprio per andare dagli enti superiori e dire caro Ministro, caro Presidente di Regione, guarda io i miei compiti li ho fatti, io ho... Uh, dopo una serie accurata di analisi, quindi il PUMS anche qui non è un disegnino uh, fatto col pennarello al volo in due minuti, ma è un lavoro di due anni in cui dico uh, caro Ministro, caro Presidente della Regione, guarda io ho fatto questi studi, ho fatto queste verifiche, ci sono questi carichi, secondo me la soluzione più idonea per portare le persone da A, a B è questa, finanziami. E eh, tutto questo uh, ovviamente corredato anche in alcuni casi di progetti preliminari, progetti definitivi e così via, anche perché giusto ricordarlo, nel PUNS abbiamo recuperato anche idee e progetti che già da qualche tempo erano presenti in questa città e quindi non c'è nulla di male, eh, come ad esempio la già citata TVA, tramvia termini Vaticano-Oreglia, non c'è nulla di male a recuperare delle idee del passato, anzi come si diceva con l'assessore Montuori in un recente convegno, vuol dire che sono idee buone, che sono idee uh, positive. Quindi ecco, non è un lavoro fatto tanto per farlo, non è un lavoro su carta, ma è un lavoro che serve a, uh, a determinare una visione di quella che sarà la città del futuro, ribadisco ancora una volta non il futuro tra 50 anni, ma il futuro uh, tra 10 anni. Quindi abbiamo dato uh, tanto spazio alle infrastrutture su ferro che sono fondamentali per far funzionare il trasporto pubblico di questa città. e Come dico sempre, fin da quando era all'opposizione, possiamo comprare tutti gli autobus di questo mondo lo stiamo facendo, li abbiamo tra l'altro presentati oggi, ma se non ho delle strutture che per capacità, per efficienza, per tempi di percorrenza eh, possono portare più persone e meglio, il trasporto pubblico di una città non sarà mai eh, competitivo. Dobbiamo recuperare questo gap, questo divario enorme che separa Roma dalle altre città, anche italiane, in termini di metropolitane, in termini di tram, in termini di infrastrutture di trasporto eh, diciamo così pesanti, perché ci sono delle direttrici, ci sono delle zone che per caratteristiche demografiche o per incidenza degli uffici del direzionale c'è una domanda di trasporto tale che non può essere soddisfatta con un autobus che porta 100 persone ogni 10 minuti ma inevitabilmente posso soddisfarla meglio con un tram che porta 250 persone ogni 3-4 minuti o con una metropolitana che ne porta 1.200 uh, ogni due. Quindi queste sono le basi uh, concrete sulle quali abbiamo lavorato e il lavoro che andiamo a presentare. Quindi uh, anche qui, uh, rilanciando tutta la rete tram, ci sono dei progetti uh, diciamo così vecchi, recuperati come la, come la TVA, come il tram Viale Palmiro Togliatti, ci sono dei progetti invece un pochino più nuovi ai quali sono anche qui particolarmente affezionato, penso al tram che da uh, Piazza di Cinecittà uh, collegherà all'Euro e al tram su Viale Marconi, altra diciamo così, uh, opera alla quale ci sentiamo vicini perché l'abbiamo un pochino pensata in questa, uh, durante questa amministrazione. Sono delle infrastrutture importanti anche per collegare il quadrante sud, mettere a sistema uh, le ferrovie FL7, FL8, FL4, FL6, uh, la metro B, la metro... Ah, insomma, eh, C'è veramente eh, tanta, tanta, tanta roba, scusatemi la parola semplice, ma forse è quella più eh, indicativa. Poi ovviamente già eh, sul sito internet sono state eh, presentate e mostrate già eh, diverse eh, piantine con tutto eh, il piano del trasporto pubblico, come sarà la nuova rete di metropolitane, come sarà la nuova rete eh, di tram, pensiamo ai prolungamenti delle metro A, e B, pensiamo al completamento della metro C, pensiamo anche qui alla metro D che con fatica e determinazione stiamo uh, recuperando. Quindi una visione concreta e soprattutto una visione uh, efficace da, per presentarsi in maniera autorevole e quindi avere più chance di ottenere i fondi dagli altri enti per la realizzazione di queste infrastrutture. Per questo ci tengo a Presidente. Il PUMS secondo me eh, si fa un errore se si ascrive nella solita dialettica eh, politica, se si bolla come di destra, di sinistra, di cinque stelle, giallo, rosso, verde. È un lavoro fatto per la città che va oltre la politica e sul quale penso ogni consigliere debba dare un contributo ma poi eh, votare con oggettività e con visione perché, ripeto, è un, qualcosa, è un piano che lasceremo anche a chi ci sarà dopo di noi eh, e quindi che farà del bene alla città. Un ultimo aspetto che voglio toccare in questa ahimè scusatemi un pochino lunga discussione generale ma perché eh, veramente il tema lo merita e soprattutto alle spalle abbiamo un lavoro che è iniziato praticamente tre anni fa appena uh, insediati, quindi sono tre anni che lavoriamo su questo PUMS, un po' come quando non so, a teatro uh, si fanno le prove generali per mesi e mesi e poi si arriva alla prima rappresentazione che è, ovviamente è costata uh, molta molta fatica. Dicevo Iniziamo proprio tre anni fa, lo ricordo bene, faceva caldo, appena insediati e con uh, i vari ingegneri e tecnici di Roma Servizi per la Mobilità che ci supportano. Eh, cominciamo a parlare di questo boom, se devo dire, all'inizio tutti, forse o almeno io, che comunque non sono un tecnico, un pochino spaesati, ma forse è stato anche grazie al supporto e alla determinazione eh, dei nostri tecnici che ci hanno eh, consigliato, instradato... Eh, a lavorare da subito sul Pumso, oggi possiamo raccogliere dei frutti importanti, mi sento dire che siamo anche una delle primissime città italiane, forse la prima in assoluto ad aver completato e adottato un piano uh, urbano dell'obietà sostenibile e valore ancora forse aggiunto, consentitemelo il fatto ovviamente di fare un PUMS su Roma che è una città per dimensioni, per caratteristiche uh, demografiche per flussi che ovviamente vengono dagli altri comuni, uh, sicuramente uh, un po' un caso uh, diverso nel panorama italiano e a sé stante, quindi ancora di più va apprezzato il valore qualitativo ma anche quantitativo uh, di questo piano che andiamo a presentare, quindi ecco ci tengo a ringraziarlo anche personalmente l'ingegner Brinchi che dicevo Uh, tre anni fa da subito ci spronò a lavorare sul PUMS e forse anche grazie a lui se oggi ci troviamo qui a tagliare questo importante traguardo, io ripeto ribadisco, uh, praticamente forse la prima città italiana, sicuramente una di quelle che ha lavorato in maniera migliore senza no, nulla togliere ovviamente alle altre eh, città. Poi c'è un altro aspetto che voglio uh, ribadire che è quello del metodo che è stato adottato, sicuramente quello della partecipazione, del coinvolgimento sia esterno che interno, partecipazione e coinvolgimento esterno perché tantissimi cittadini attraverso il portale del Pums, il sito web che è stato online, e che è ancora online per diverso tempo, hanno potuto ridere la loro. Questo è stato un lavoro molto prezioso perché, come ci tengo sempre a sottolineare, la città di Roma è piena di intelligenze, di esperienze, di risorse, di persone che ovviamente a titolo gratuito vogliono mettere la loro esperienza, la loro, le loro capacità, la loro conoscenza a disposizione della città. E Questo è un capitale umano che non dobbiamo assolutamente disperdere e quindi anzi il PUMS è stato proprio uh, un'occasione importantissima per mettere a sistema, per coinvolgere i tanti cittadini, i tanti comitati, le tante associazioni, i tanti appassionati che eh, da anni, se non da decenni, seguono i temi della mobilità e anche grazie a loro, quindi anche sicuramente qui un altro ringraziamento, i tanti blog e anche grazie a loro che magari abbiamo corretto alcuni errori, possiamo dirlo tranquillamente, che avevamo fatto nella fase iniziale e che siamo andati eh, pian piano a, a sanare e ad integrare. Quindi sicuramente un metodo eh, che ha visto un ampio coinvolgimento della cittadinanza all'esterno, ma mi piace sottolinearlo eh, forse ancora di più un coinvolgimento anche interno all'amministrazione eh, davvero non banale. Eh, al PUMS hanno lavorato eh, molte delle nostre eh, società partecipate, eh, con le loro intelligenze, con le loro esperienze, penso a Roma Servizi per la Mobilità, ma anche a Roma Metropolitana, Risorse per Roma, che hanno fatto un lavoro straordinario. Perché, ripeto, il PUMS, oltre ad essere un lavoro qualitativo, eh, sicuramente di livello, è anche un lavoro quantitativo enorme, perché pensiamo sempre eh, alle dimensioni di Roma, ai flussi eh, demografici della nostra città, e quindi non è mai un lavoro eh, banale. E, ovviamente anche i dipartimenti, il Dipartimento Mobilità, il Dipartimento Urbanistica, in misura minore il Dipartimento Ambiente e Lavori Pubblici, ma sicuramente tutti hanno dato il loro contributo, ovviamente eh, i municipi. Quindi ecco, è stato un lavoro corale che come vedete ci appassiona, ci continua ad appassionare e che, ripeto e ribadisco ancora una volta, forse l'aspetto più importante non è assolutamente un punto di arrivo, non è che oggi votiamo questo piano, lo buttiamo eh, nei cassetti e lo riscopriremo tra qualche decennio, ma oggi è un punto di partenza perché completiamo un lavoro lo ribadisco ancora una volta, di pianificazione e progettazione di visione eh, sicuramente eh, enorme, ma ci rimbocchiamo le maniche, ci riposiamo qualche giorno e poi andiamo spediti tutti quanti al Ministero alla Regione Lazio a dire, cari signori, Roma Capitale ha fatto i propri compiti, li ha fatti in maniera oggettivamente eh, positiva ed efficace, adesso avete il dovere di finanziare le infrastrutture che questa città richiede, ripeto che non sono infrastrutture che richiede il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico o Fratelli Italia, ma sono le infrastrutture che richiedono i cittadini romani che hanno un diritto sacrosanto ad avere una mobilità sostenibile, una mobilità efficace, una mobilità efficiente, efficiente perché anche qui, e poi concludo davvero, come ribadisco ogni volta, avere una città che ha un sistema di mobilità che funziona, significa che è una città che attira investimenti, che attira capitali, che attira aziende, che attira turisti, che crea posti di lavoro. Grazie,